So, if you didn't, baby, let me down. Slow let me down. Vale. ragazzi io io l'ho attivata eh, ma se siete dei real fan ragazzi. qui c'è fior di neve ragazzi pronta allora eh? vai, vai, vai, ragazzi vai, vediamo ragazzi. se il prossimo che dona rosso no non non facciamo no facciamo una bella lavata di faccia a infatti di... lo Michael Zoboli mi sospo... quando hai detto rosso mi so sospo... Perché questo qua ha promesso ancora di farlo. ma ora me King 04 ti fa ti fa la, ti fa la panna se... in faccia ah, se King 04 mi fa fatti la panna in faccia secondo me. me non lo so perché ma stasera te la faccio la faccia ragazzi Rimangono in 63 in game Ci siamo, Manca sempre di meno Per vedere il vincitore Mi raccomando Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale E lasciate ora un bel like No raga C'è l'hacker È un hacker veramente come raga un cracker C'è un hacker ragazzi Fermi tutti Papà È un hacker questo Questo qui? Sì Raga è un hacker vero? Perché? Come fai a capire? È, è un hacker Guarda guarda guarda Aspetta eh Guarda guarda guarda Come... Non ha missato un colpo Non ha missato un colpo Raga È fortissimo questo qua È, è un hacker mi sa so. sì, eh? Raga è lui? È solo forte è solo Beh, Raga, forte. non ha. Mitraglietta si è preso adesso Ha fatto il cuoricino Cosa vuol dire? Non, non sto capendo Ha confermato di essere No non è un hacker Fa il cuore ma Non è un hacker cuore, Non è un hacker È bellissimo sta <ride> cosa Mai visto ah, nah, nah. Bella Antonino al mal di rimoldino ah, Bella ragazzi, ma bro Ma fare il cuore col Fortnite Forn Fortnite, Fortnite. Fate una colletta ragazzi Ogni euro che donate adesso lo do a mio padre per pagargli un, log un logopedista Per dire Fortnite nel modo corretto Fortnite Fortnite Fortnite No Fortnite papà. Fortnite Fortnite Fortnite ma ragazzi attenzione stiamo cercando di capire se questo Fortnite è un hacker Fortnite. Sembrerebbe proprio di sì O dicono che è solo forte Vediamo ragazzi Vediamo vediamo vediamo un po' Sono qui per vedere È lui È uno youtuber Lo conosco ha detto uno ma Vediamo vediamo Davide Doma... Dominati si chiama Allora ecco qua Davide Dominati. Bella Rimo bella figa. Aspettavo da tanto questo momento Mamma mia eh sì. Allora dai Aspetta ma no Di entrare nel server penso Aspetta eh Michael no. Tu devi stare attento Che quando parli così Ti si fraintende molto Di entrare nel server privato Michael Ci entri nel prossimo Vai tranquillo Ne faccio un altro poi se tutti ti lasciate un like e vi iscrivete Ok? Vai ragazzi Uilla oh Raga però, pa, però non, non mi sa un colpo raga. Non mi sa un colpo Io non vi voglio bene ma non mi sa un colpo Raga rimangono in 52 spolliciate Io ho paura che parta la guerra delle donazioni Ho paura papà. Ragazzi che adesso qui c'è battaglia Perché c'è il King 04 che li quieto. Ragazzi cioè, stiamo valutando se è un hacker o no Potrebbe deboli, essere semplicemente da, da parte e alla mira assistita Poi c'è neanche un altro, il De Angelis Guarda e... vediamo, vediamo da qua Qui c'è una battaglia ragazzi a far paura Andiamo avanti Aia, aia raga. Vabbè qua è stato bravo eh Qua mirato secondo me da qua non possiamo definirlo hacker Però raga, vediamo, rimangono i 50 Lol No regà, semplicemente... secondo me è semplicemente bravo Però Alcuni di... Michael Zwoli, sì, dicevo di entrare, infatti, Michael. Però sai che qua ci si fraintende subito che tu sei un pazzo, eh, Michael. Ma ne facciamo un altro, tranquillo, bro. Allora, non è un hacker, l non è un cracker. Ha scritto. Non un hacker. Allora, ragazzi, quando rimangono 13 persone nel server, do la, do la password per la prossima partita. Quindi non ve ne andate ora. Se ve ne andate ora, eh, non Luca, fate Luca Delia, tuo padre. È un grande. Grazie. Raga, un un abbraccio. Siamo a 479 abbonati. Chi si abbona al canale riceve la mia richiesta d'amicizia. Cosa aspetti? Aspetta. Emanuele. Attenzione. Ecco il rosso, è ecco da... il rosso, sono dal tonico Tritanopia, quindi il rosso lo vedo verde. Un poco di panna rio. No, Emanuele, eh, grazie ragazzi, di cuore. Emanuele, lo so, ma Emanuele. Allora, dona un verde. <ride> no, lo, il verde non lo eh, vedo. la no. panna è per il rosso, ragazzi. Non No, no, ragazzi. No, no, la panna è cioè, Emanuele, io ti voglio Beh, bene, grazie cioè, per il Ma se voi volete rimodigno pieno di panna. Ne ne non possiamo. Raga, riferirlo. vediamo. Attenzione, stiamo. Piuttosto me la mangio io la panna, però. Raga, oh, però non questa, raga questo non mi sa so neanche un colpo Rimangono in 42 ragazzi Allora attenzione Adesso vedi che Emanuele lo fa veramente il rosso E' impazzisco Emanuele, Emanuele Meli fa direttamente il rosso così Impazzisco Michael Zoboli Tengo sempre quello non Io tengo sempre quella Se non entro c'è un problem. Eh, ma la cambio ogni tanto, Michael, la password, io. Possiamo cambiarla, mettere Allora, facciamo montata. che Te la do prima a te, Michael. Manna montata la camera. Aspetta, ascoltami. Aspettiamo. Eh, non puoi già dirla la password, papà. Raga, cui? rimaniamo in 41. Rimaniamo in 41. Raga, sono curioso di vedere chi ha vinto. Secondo voi, sondaggio in chat. Questo che sto aspettando, riuscirà a portarsi... Oh, miscione nero azzurro. Miscione, ma dai tranquillo che non puoi non donare. Devi, non dovete neanche dirlo, non posso donare. Non ah, sono tranquillo. mica qua per... Esatto. Divertitevi e basta Raga Secondo voi questo che sto aspettando Riuscirà a vincere la partita Sì o no Votate in chat Allora aspetta, aspetta Romaniello Mauro Allora loro papà di rimo Cosa c'è? È spostato il green screen gr Lo screen green Ok vai lo Ragazzi C'è baffo nel server Cos'è che? È? Chi è baffo? È uno fortissimo Dov'è che è baffo? Baffo No papà non è amici socio Ragazzi Ok lì. Sì, no, alcuni forse lo vince Sì, sì, sì King Sì, è un 4, hacker lo vince la no, ma regà, non dite che Allora, regà Chi si abbona al canale con un euro Può già avere la mia richiesta amicizia Quindi tranquillissimi Quanti like siamo? Vediamo se siete bravi Aspetta Saluto gli ultimi iscritti, ragazzi Saluto gli ultimi tre iscritti che sono Vediamo qua Alex Casa uh, Luca Ferlisi E Elisa Grazie di cuore per le iscrizioni Un abbraccio a Jack06 Un abbraccio Grazie, abbraccio grazie, ragazzi Attenzione, rimangono in 37 Intanto state arrivando in tantissimi Sto regalando ragazzi il bundle 3000 vivax Benvenuti in live raga. Dai dai, Per vincerlo un like e un'iscrizione basta Ok bella Ayrton, bella Andrea Ragazzi siamo sempre più vicini a vedere l'endgame Sono veramente curioso Siamo ancora in 36 e questa è la safe Claudio wow. Scotti un abbraccio Ora mi danno dell'eo 0 euro nella banca Mi hanno killato Si chiama Buffalo of Aziz Francesco Mariani Ciao carissimo benvenuti in live Dicono che c'è buffo Boh bella per buffo se sei in game Io non li vedo uno con i buffi qua No allora papà per no. favore Per favore sì. Devi essere serio Serio e professionale Devi essere serio Allora ragazzi Aspettiamo Michael Se no non aggiusterebbe l'inventario Quello hai anche ragione Michael. Mi piace il Michael Attenzione 4, 5, 5, 5, No 9. raga Questo è uno, è uno bravo a giocare e basta Ho mai visto una cosa così Ragazzi, che quando scrive lui dona, intanto. Boh, Alla in teoria Buff si chiamava RCN Buff. Ragà, vediamo, vediamo nel server. Ragà, mi raccomando, saluto gli ultimi iscritti. Non vi state iscrivendo, ragà? Non vi state iscrivendo? Antonino, il moderatore di Rimoldino, grazie al ah, cuore. non vi state iscrivendo? Come lo si scrive? Me ne non vado via, basta. Finisce, non far più i serve. Oh, raga, però questo che sto è aspettando. Se non vi iscrivete, facciamo lui, non facciamo più serve. Mandi la richiesta, King, scrivimi il nick. Mamma che botta, l'ha ucciso papà. DLL Snowy, questo è un altro bravo, eh. Uh, ha, ha tirato una dabbata, raga. Ma ha chiesto se giochi a Warzone. Oh mamma, aspetta papà. C'è un Warzone. fight. C'è un fight. Attenzione. Ah, raga, build, build su. Raga, ma sono tutti pro player dentro sta lobby. Cosa succede? Raga, cosa sta succedendo? Fermi tutti. Raga, voglio il like. Cosa sta succedendo? Ma tanto Michael quant'è di vista? E come avete visto ragazzi l'hacker in questione sono io o almeno Rimaldigno ha iniziato a darmi dell'hacker a caso però va bene E sì non c'era un vero hacker ero semplicemente io volevo farvi vedere questo piccolo spezzone della sua live Non lo so così ho pensato vi facesse piacere vederla e quindi ho voluto postarla spero almeno vi piaccia e scrivete qua sotto la vostra reazione, la prima reazione che avete avuto appena avete visto il mio nome E ragazzoli mi raccomando vabbè, Ho chiesto per lo scorso video di Minecraft 50 like Raga questo qua provo a buttarla lì, visto che ci siamo arrivati in un giorno a 50 like Ragazzoli proviamo ad arrivare a ben 65 like Alziamo il prezzo, confido in voi Mi raccomando raga se ancora avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessuna delle prossime live, video e quant'altro. Vi ricordo, codice creatore di grosso oggetto per shoppare queste skin fantastiche, raga, ma quanto sono belle queste skin, le adoro tutte. Bellissima anche lama psionica, tanta tanta roba. Mi raccomando, codice creatore Davide Dominati, raga, usatelo. Vi faccio vedere velocemente lo shop, eccolo qua, non male. Nuove skin, abbiamo sirena, bella bella bella come skin. Abbiamo lupo, onesto, onesto, onestissimo. Raga, il set, cioè, fantastico. Un deltaplano e tre picconi, tutte e tre fighi fighi fighi. Raga, ma quanto è bella questa skin, è abnorme ma è fantastica, l'adoro, veramente. Doppio stile per il nostro mantellozzo, eccolo qui. Bella, bella, bella, bella Quindi ragazzoli, mi raccomando Codice relatoriale del negozio oggetto Da video denominati Noi ci becchiamo presto In live, verso le 3 Mi raccomando, non mancate Bella, bella